She's <laughs> got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 e si preoccupa e si non passa come dice giudette che se la mani e che se gli cazzo la piscchiera insegna la storia, mare all'arco la tradizione intanto gli treno non cammina pascia che la stazione i mercati a casa ermone fa la spesa d'assalto le case di fontagna la flacca ci verano dall'alto Santa Costina e gli u colli tra campagna anonimata. Magna mangiato stu casa marzulina e due alice salata quando si martiglia l'atta quando si incurina e salta, è eh cacà, ti prendiamo in giro da vento, sette e mezza ma fatta. Dopo una pennica e non meglio bellone, pare solo una minisa e dolce canzone. In case, catrasere alla fine, metta sceglie non mi fate niente alla scorda, scherzo il corpo che si perde ma sta purci di senza scorno e imbarazzo. Tra la stena e non fa tanto di mazzo che ben pensanti, tradizione, religione Con prom, se un bicchiere a prom si è frunuto un puntiglione Oh ma dici a me, di che cazzo della mente da già a stupia, sia rovina fisicamente E perché l'acqua scorre addosso alla pendenza Ma si sì, onesto con te stesso, mica fa beneficenza, Che fa pezzinze non ne Pasqua, Pasqua e de del Pasquone Abba del cazzo chiugnere, si tarza niente buffone Denita, in copo non dopo non è che avesse di buona ta' ne a sole mare cassa e tante le varie, poi arriva la vernate e si luminarie, santuario, croce del torte e cinque della preta economia, dannanza e un commercio, a rete, non so, passeggiate per sparia all'occasione, ma anche per spina avate qualche pilone, Santuraimo, gli scalzi e la maronne, forte porta salva, per loro si usate ma si induriavo le spavalde. troppo una pennica che non vegliono i luna appare solo sole ministra, e dolce canzone. In casa, cadrase, alla fine mita sceglie, non mi fate niente alla scurda, Schiaccio un corpo che si bella, ma sta cucci senza scuola imbarazzo, tra l'assieme e farrata non fa tanto di mazzo, che dai per pensanti, tradizione, religione Con un che era proprio se è fuduto un diglione. O oh, ma dici a me di che cazzo della mente, Taggia già soppiavo, sia rovina fisicamente. E perché l'acqua scorre addosso la pendenza, ma si onesto con te stesso mica fa bene. Se fa pezzino, se non è Pasqua, Pasqua e fa scopare, fa scopare, fa scopare, fa scopare, fa scopare, fa scopare, fa scopare, fa scopare, fa scopare, niente, scopare, fa niente, fa scopare, fa scopare, fa scopare, Sono tante, non baglio a ad a